commenti, Buonasera. Buonasera a tutti. Tanti auguri a tutte le signore, io ne ho ricevuti tanti, spero anche voi. Fatemi domande, se io posso rispondere, rispondo volentieri e. Non faccio, non do i messaggi in diretta, ma li do, li mando poi a ognuno. Voglio dirvi che sto avendo tante tante soddisfazioni per quanto riguarda la pranoterapia tantissime soddisfazioni, tantissime cose che vanno in porto e questo per me è un grande piacere. Più, più di tutto, ora come ora, poi, eh, mi sto dedicando a tempo pieno, perché messaggi ne ricevo pochi ora, perché mi è stato... Dato questo compito in più, nemmeno in più, ce l'avevo già anche prima, però ora come prioritario. Siete già tantissimi, nonostante stasera tanti signori siano fuori e vedo che mi seguite lo stesso. e Ringrazio Ringrazio i responsabili del sito che mi danno sono sempre tanto carini con me, e Enrico e la signora Anna Maria. E... Se mi mandate delle, delle cose, le, le leggo, perché stasera mi lasceranno sola, <ride> Sicché sì un po' leggo e un po' rispondo, ok? Di tantissime io no, non voglio dire un nome di uno nome dell'altro un bacione a tutte e grazie a tutti graziella eh, se viene sì come ho detto tante volte io no, non chiamo vengono chi, chi può viene loro da me eh, domenica mattina mi è successa un'altra cosa bella perché era a pulire, ero alla finestra. Mi è venuto in mente, perché ho, ho visto da lontano dei fiori gialli, e mi è venuto in mente un ragazzo che, che amava sempre i fiori gialli. Beh, è, è venuta una farfalla, che con questo vento, eh, non ce n'è nemmeno in giro, gialla, è venuta proprio sulla finestra. E questo è un secondo me è una cosa che mi voleva dire che lui c'era tanto che io non ho mai comunicato con lui però me lo sento vicina e questo mi ha, mi ha fatto tanto piacere Anna Maria ho seguito il tuo caso ti sono nel cuore perché perché posso immaginare, però renditi conto che, che ora il bimbo sta bene. E Con questo spero tu sia un pochino... Tu accetti questa cosa, perché se non l'accetti poi, eh, lui non può proseguire, perché lui di là sta bene, però ha bisogno di andare più in alto, perché questo è proprio un angelo, eh tuo figlio è proprio un angelo che ha bisogno di andare subito, lontano, lontano, lontano ma è vicino a te e sicuramente appena potrà si farà sentire e lo sentirai bene, parlerà bene perché allora non ci saranno più problemi. Eh? Comunque ti sono tanto vicina. Eh. scusate dimmi un po' mm, vabbè okay. grazie c'è la mia nipotina che va via perché deve studiare allora siete tante tante non voglio lasciare nessuno Alessandro, io ho fatto e farò ancora e spero che, che le cose vadano meglio. E... Sì, Graziella, sì, sì, si manifestano spontaneamente, io non, non, non cerco perché, sapete, l'ho detto tante volte, io ho avuto questo, questo dono, da quando sono tornata dall'oltre e siccome io volevo stare di là e invece non mi hanno ancora voluto, perché, perché devo divulgare questa, questa cosa che, che nell'oltre si sta bene, nell'oltre c'è vita. Eh, Maria Luisa, sono degli angeli, sono di anime, eh, tutti quelli che, che, che vogliono che possono venire. Sapete che non tutti possono venire da, da una persona. Eh, tante, tante entità, tanti, tanti angeli vanno, vanno da altre persone con, altre, con altri sistemi. E io non faccio la scrittura. Io non no faccio um, la, la, la come si chiama, stasera mi sfugano le parole non, non, non faccio con le voci ma a me vengono le voci nella testa e quando, quando mi vengono eh, le scrivo e poi le, le do a chi per chi sono ecco, magari mi dicano il nome di chi va o mi danno il nome di, di questa di quest entità e io, perché tutti i messaggi che io ora ricevo, io li leggo e me li riscrivo tutti e li tengo. E poi, man mano che mi arrivano dei messaggi eh, li mando, come li ho mandati anche l'altro mese, ne ho mandati tantissimi. Ma non solo dopo la diretta, ma li mando quando vengono, anche magari dopo dieci giorni, dopo venti giorni, mi arriva un messaggio, io lo mando. E questo che, sì Alessandra, senz'altro, eh, i messaggi d'amore li mando per tutte le persone che ne, ne hanno bisogno. In questo momento eh, c'è tanto tanto bisogno, ma non solo per voi, per noi. Io penso tanto anche posti dove ora non, non stanno bene. Mi, mi fa tanta tristezza vedere, mi fa tanto male, non solo tristezza, vedere quei bambini, quelle povere donne, quella gente che preghiamo tutti per, in qualsiasi maniera, perché non importa pregare con le parole, basta avere un pensiero positivo per tutte queste persone che hanno bisogno e se si può Cerchiamo di aiutarli, ognuno come può, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande, tutte le gocce fanno male. E, e speriamo di, che questa, questa cosa si fermi. Eh? Io ho un po' paura, ma insomma speriamo che si fermi. Monica, siamo nella stessa situazione, eh? speriamo tutti e due <ride> di poter fare qualcosa di concreto. Felicetta, ehm, intanto pensa che tuo figlio stia in un posto bello. Se continui a disperarti, se continui a piangere, se non accetti... Il suo viaggio è difficile che possa venire, perché non, non ha ancora raggiunto eh, in cima alla scalinata. Ha bisogno, ha bisogno di affetto, ha bisogno di preghiere, ha bisogno di amore e ha bisogno che tu eh, accetti questo viaggio perché, eh, perché lui l'aveva scelto. mi hai già mandato la fotografia di tuo, di tuo fratello con la SLA perché sono in realtà, no, non io eh? lo dico sempre, io non, non sono io ma è qualcuno che vuole che io aiuti e ci sono stati dei, dei miglioramenti con la SLA e come con alt tante altre patologie io non sono un medico, io io vi dico di, di consultare i medici, di andare a farvi vedere, di prendere i farmaci, però ehm, le mie mani possono aiutare, però mai smettere le medicine, mai eh, fare di testa propria, perché quando un medico fa una diagnosi e, e dà delle terapie bisogna farle. Poi quando non c'è più bisogno si possono anche interrompere se pensano che si possa fare. Però ehm, io posso solo aiutarvi. Sì, sì, io, io sto bene ora, grazie. Chissà Rita che, che questa tua amica Zara non possa venire lei. Prova, prova a chiamarla te, prova a chiamarla te, prova a chiamarla con la candela. Vi ho spiegato tante volte eh, come si fa con la candela. Tante, tante, tante persone hanno ricevuto un, un piccolo messaggio dalla candela. Provate perché è facile, è, è bello e poi è proprio... È proprio vostro eh, cioè nessuno siete sicuri che nessuno vi possa mettere di mezzo perché è proprio vostro lo vedete voi con i vostri occhi e questa è una soddisfazione grandissima certo non li potete chiedere eh, co cose che con la candela possono rispondere solo con un sì o con un no però è una, una gioia infinita Tiziana, ma lo, lo, lo sentirai, lo sentirai, è, è un po' presto ancora, eh? forse perché nell'oltre non c'è una, una scheda con una data, con un orario, di là non, non, non c'è queste cose qui, di là un minuto, un giorno, un anno, è la stessa cosa, c'è chi ci mette più tempo, chi ci mette meno e comunque tutti, tutti poi vanno nella luce, non, non esiste, è, è tutto paradiso, l'inferno non esiste. L'inferno secondo me è una, è una cosa che si sono inventati una volta i, i vecchi preti per farci paura perché c'era più... Ora, ora c'è più apertura, non tutti capiscono però. non State tranquilli, che, che Dio perdona a tutti. Devi accendere la candela e parlare nella fiamma della candela, una candela possibilmente chiara, e poi se la candela, quando l'accendi. Se ti fai la domanda, se la candela si accende, cioè la fiamma diventa più alta, vuol dire che è un sì. Se invece la candela rimane con la luce piccola, è un no. E tante volte dentro la fiamma eh, si possono vedere delle, delle persone. Grazie Enrico, buonasera anche a te, buonasera. All'altra signora che ora mi è scappata, eh, sono un po' imbranata da sola, eh? signora Graziella. Allora Laura, la candela ferma. Allora Laura, mh, domanda a questa candela se, se quello che dico è verità. Se la candela si alza è un sì, se rimane ferma è un no. Se la candela ha detto che si muove, è vuol dire che c'è qualcuno vicino a te. A volte vengono anche delle figure colorate dentro la, dentro la fiamma, è molto molto bello. Eh? Buonasera Germana, a te ti do anche la buonanotte perché so che domani mattina ti alzi prestissimo. E mi dispiace sì sì grazie da me vengono solo spontaneamente io magari faccio un pensiero nella testa se potessero venire però eh, chiedo poi se non possono non vengono poi magari non vengono oggi, non vengono domani, poi magari mi vengono tra sette 8 otto giorni e allora ma vengono da soli, perché io se chiamo non, non, non, non viene nessuno. Grazie Enrico, sì che si possono fare domande. Sì, Enrico, non vorrei annoiare, ecco, quello è quello che ho sempre paura di, di annoiare. Dunque, ehm, io tanti, tanti, tanti anni fa ho avuto un tumore alle mani, al, a un osso della mano, questa mano qui. E ho avuto eh, un intervento di un autotrapianto. Ora, queste cose, 40 anni fa, erano un po' avveniristiche, si facevano pochissimo. Mi hanno tolto un pezzettino di, di gomito e me l'hanno inserito nel polso perché si era formato un buco e se non veniva ripristinato avrebbe potuto perdere la mano, già non la muovevo più. E durante questo quest intervento, prima di tutto, era un ospedale molto piccolo. Che, che ora non esiste nemmeno più. E ho provato a ricercare cose, ma è stato tutto smantellato, tutto bruciato. Poi è stato, ci sono stati dei vandali, hanno bruciato tutto. Pasticcio, eh? E Insomma, io questo lo ricordo bene, però, cosa è successo. Mi hanno fatto diverse anestesie, ma non funzionavano, perché io ero molto molto impaurita. E, e allora, eh, dopo due o tre anestesie che mi hanno fatto nel braccio, sotto il braccio, mi hanno messo la mascherina. Mi hanno messo la mascherina e io subito mi sono sentita risucchiare. Sono, mi sono vista eh, sdraiata sul, sul tavolo operatorio e, e tutti i medici hanno cominciato. Erano, erano due medici e c'erano i ferristi, così. hanno cominciato a urlare la perdiamo, la perdiamo, ma siccome erano molto, molto seri, molto, urlavano parecchio, io a quel tempo ero giovane, avevo 27 anni e questo urlio a me non mi piaceva, io intanto che ero uscita dal corpo, mi ero messa seduta su un mobile, era un mobile che ce una parete. Un intervento che non, non sapevo come poteva andare, poi avevo due bimbi piccini, e c'avevo un lavoro, era, era tutto una serie e poi finalmente sono anche un po' pa paurosa. Insomma ho visto questa porta, questi che urlavano, io ho visto questa porta, c'era un, una porta fatta strana, c'aveva una maniglia che non avevo mai visto, ora, ora ci sono, mh, le ho viste tante, tante volte nei, negli ospedali, ma quando... Tanti anni fa non ce n'erano corte così, c'era una, una maniglia rotonda, era una palla. Io ho provato ad aprire questa maniglia per andare di là e ho visto buio, ma un, un secondo io sono entrata lo stesso eh, con le mie gambe e a un certo punto ho cominciato a volare con le mani davanti e volavo. Collavo così, a agizzato, andavo, ma, ma veloce, veloce, e vedevo da lontano una luce che si avvicinava sempre di più, una luce bella, una luce calda, e non avevo paura, eh, perché io al momento che ho, ho smesso di sentire urlare, mi è passata la paura. Sono arrivata in cima a questo, diciamo, questo tubo che a me sembrava uno scaldabagno, figuriamoci. Ho cominciato, ho fatto per scavalcare, ho messo una gamba di là, stavo per scavalcare l'altra gamba e intanto che ero lì, io mi sentivo bene, non avevo più nessun dolore, ero tranquilla e, e ci stavo bene. Io non posso dire che ho visto anime, persone, angeli, no, io non ho visto niente. Io ho visto solo questa luce fortissima, questo, questa luce che, fortissima ma che si poteva guardare con gli occhi aperti. Non era una luce come quella del sole che non lo puoi guardare perché ti acceca. Era una luce che potevi guardare. E poi il profumo, un profumo così buono, così di mille fiori tutti mescolati, però non c'era un, un profumo, cioè un fiore che era più forte dell'altro, no, no, no, era tutta una mescolanza, un profumo mescolato che non si riusciva a distinguere, ma era così buono, così inebriante e sentivo che non ero sola. Come ho detto, non ho visto nessuno, non ho sentito nessuno, ma sentivo che non ero sola. Poi eh, mi sono sentita tirare per il piede che era rimasto fuori, una, un piede l'avevo messo già in questa luce e un piede lo stavo per scavalcare. Mi sono sentita tirare per un piede. Io ho provato a scalciare, eh, non, non volevo tornare indietro. Io sapevo quello che lasciavo, perché sapevo dove ero, ma non volevo tornare indietro, pur sapendo che avrei lasciato... Tutto quello che avevo di più caro, ma era un posto meraviglioso e stavo bene. Mi sono ritrovata il giorno dopo a letto, nel letto che mi avevano poi operato, eh, e c'erano due medici che mi avevano fatto la notte perché non mi svegliavo più, mi hanno detto, ho provato io a parlare, mi hanno detto che avevo sognato ma io non avevo sognato perché perché tanto avevo dormito troppo prima e poi eh, questa cosa mi è rimasta così impressa che io prima di tutto non, non sapevo di queste cose del paranormale di, di queste cose che potevano succedere no di, non sapevo niente di queste cose. Poi avevo una religione, ma una religione forzata. Cioè, eh, i miei genitori ci, ci obbligavano eh, ad andare a messa, a servire la messa, a dare il segno della pace perché se non si faceva quello non si poteva fare niente altro, non si poteva andare a giro la domenica. Non si poteva, era una specie di ricatto se non facevi, se non davvero messa, non facevi quello, però non era, non era religione. Io ho cominciato a capire eh, la religione, ma neanche la religione, il mio, la mia religione, il mio credo, che forse non è giusto, io non posso dire che il mio sia giusto, però io credo nel mio, in quello che ho visto, in quello che poi mi è stato detto. Io prego, ma prego con le mie parole, come voglio io. Io vado in chiesa, ma quando voglio io, non perché sono obbligata. Io vado in chiesa perché credo, ma credo nella, nella cristianità. Non credo in tante cose che fa la Chiesa, però un peccato a dirlo, però io ho avuto tanti riscontri e questa cosa qui per me è importante perché mi sono accorta che, eh, che poi mi ascoltano, cose che prima no, non succedeva, forse perché no, prima non... Non ci pensavo tanto. Prima era una cosa così matematica, così automatica. E poi c'è da dire che dopo che io sono tornata da questo viaggio, eh, sono tornata da questo viaggio e purtroppo non sono guarita, perché nel giro di pochissimo tempo, mesi, questo buco che avevo nelle ossa, al semilunare, mi era venuto in altri due punti, sicché eh, l'autotrapianto era andato male, in più si erano formati altri due buchi. E lì c'è stato il problema che poi mi hanno, mi hanno consigliato di andare a Marsiglia perché... In Italia questo, questo intervento così invasivo era un po' all'avanguardia. Invece a Marsiglia lo facevano e mi avrebbero tolto un pezzettino di bacino per metterlo alla mano. Il caso ha voluto che io con conoscessi una signora e che io non credevo a queste cose. Io non ci credevo per niente questa signora era una medium, questa medium mi ha invitato una sera, siamo andati io e mio marito impaurita perché non sapevo cosa succedeva, da questa signora prima mi sono addormentata, cosa che io dormo pochissimo, poi mi sono svegliata e quando mi sono svegliata eh, questa signora parlava con una voce da uomo, era una signora carina, una signora piccola come me, eh, con i capelli super giù come me, un po' più grande di me come età, ma molto molto cara. E Questa voce di uomo mi parlava e mi ha detto delle cose, Io ascoltavo con molto interesse perché non, non capivo cosa era. Non avevo mai, mai visto o sentito di, di una seduta medianica, mai, eh, a casa mia di queste cose non se ne era mai parlato, proprio non sapevo niente. E questa, questa signora, che poi si chiamava Lea, e non era lei, era un frate vissuto nel Seicento, era un frate che mi ha dato una ricetta da fare, una ricetta a base di cavolo, di olio di oliva, di grano saraceno. Era una cosa di cavolo bianco, di cavolo nero, da fare per, per una decina di giorni, ma non dovevo mangiarlo, dovevo farci solo delle degli impacchi. Dunque, il dottore mi aveva già fissato per andare a Marsiglia, che io non volevo andare perché, prima di tutto, non so le lingue. E poi era una spesa da affrontare, poi, poi avevo ancora più paura. Beh, io sentire questa signora ho detto, beh, proviamo, e l'ho fatto, me l'ho fatto per davvero, proprio come, come mi aveva detto tutta la lettera, perché me l'ha ripetuto una volta sola, però mi è rimasto così impresso, eh, come se l'avessi registrato nel cervello. Io ho fatto questa cosa e nel giro già di una settimana io ho cominciato a muovere la mano, e la cosa mi sembrava impossibile. E, e allora andai dal medico, dal medico normale, e dopo una quindicina di giorni, e io gli dissi che volevo fare una radiografia per controllo. E il medico mi disse, no, assolutamente, ne ho già fatte troppe. Ogni volta che si fa una radiografia, perché non, erano 40 anni fa, venivano fatte... Diversi da, da ora, ora è un altro sistema e sono meno pericolose, una volta erano più, più invasive e mi disse no no no finché no, non decidi di, di quando vai a fare l'intervento non se ne fa più perché se no si consuma l'osso. Dice a meno che tu non cada, stai eh? attenta a non cadere e non ci far male. Io avevo sentito che ero guarita, e volevo la, la, la certezza. Una bella mattina ho eh, preso un sasso e mi me me, sono picchiata parecchio sul pulso perché, perché volevo, volevo andare a vedere cosa era successo. Io mi sentivo che ero guarita perché la mano la muovevo, e allora ho preso il pullman perché io non guido. Andai al pronto soccorso e dissi che ero caduta e che mi faceva tanto male il polso. Mi mandarono in ortopedia dove, dove mi conoscevano perché era una cosa un po, un, un po' nuova quella che io avevo avuto, no? E, e non c'era più niente. Il signora, cosa ha fatto? Niente. No, e eh, c'è qualcosa, lei ha fatto qualcosa, ha fatto qualcosa. E ho detto no, non ho fatto niente, anche perché se ve lo dico non ci credete, allora tanto male. Beh, io da quel momento alle mani non ho più avuto niente. Eh, ho lavorato tanto perché facevo la cuoca e sapete saltare le padelle, quanta fatica ci vuole e quanto sforzo. E io usavo solo la mano destra e ancora ora la uso tantissimo. Non ho più avuto niente, e questo, e da, da, da questa cosa qui io mi sono affezionata a questa signora, e eh, una volta alla settimana il giorno mio libero, andavo a casa sua perché, per una sorta di ringraziamento, perché, perché poi mi era, mi era piaciuta questa questa cosa qui e lei mi aveva fatto leggere dei libri su sull'NDE che io non sapevo nemmeno cosa era. Leggendo questi libri io mi sono ritrovata e tutto quello che io avevo visto, avevo sentito, eh, mi era rimasto nel cuore, mi era rimasto nella testa, io lo, lo, mi ci sono ritrovata in tutto. Ecco da, che da lì questa signora Uh, mi ha preso come figlia spirituale. E voleva che, che seguissi le, le, le sue le sue medianità, le sue padre Astolfo. E mi aveva detto più di una volta che siccome io eh, avevo creduto in lui e avevo fatto quello che aveva detto lui e, e ero guarita io dovevo aiutare gli altri perché lui mi dava un dono io ci ho messo cinque anni per eh, questo dono perché non lo volevo, non, non lo volevo perché non, non mi sentivo degna, perché sono una persona come, come tutti e penso che per fare queste cose ci vuole ci vuole una predisposizione, ci vuole un'altra cultura, ci vuole, ci vuole una cosa che io non avevo e non ho. E lui ha insistito tanto, dice no, dice te lo devi fare, prima o poi lo fai. E disse ma cosa devo fare? Perché io non so cosa devo fare. E lui mi disse, te, quello che fai lo devi fare col cuore, basta che tu passi le mani vicino. È successo che ha eh, cominciato a venirmi gente a casa senza che io avessi detto niente a nessuno io non, non so cosa, cosa cosa è successo che fra l'altro questa signora non stava neanche in paese stava, stava in città sicché io la gente di città non la conoscevo mi veniva gente e mi diceva che aveva dei problemi io in casa mia ho sempre fatto entrare tutti perché sono una persona ospitale, non, non mi faccio problemi. E la prima è stata una signora con un fuoco di Sant'Antonio e nel giro di mezz'ora non c'era più. Ma io avevo fatto solo quello e intanto che. Quando, quando mi è capitata questa signora, io parlavo, dicevo, ma, ma cosa devo fare? Ma io, qui ci vuole un medico, io sono so corno, io non so. E nella testa eh, questa voce mi ha detto, appoggia la mano, avvicina la mano, ma non appoggiarla. E quando ti brucia troppo, ridala con l'acqua fredda, ghiacciala con l'acqua fredda. È, è successo proprio così e da lì poi è cominciato a venire gente poi, poi la gente mi veniva a tutte le ore e poi, poi aveva cominciato a venire al ristorante dove il ristorante non era mio io ero solo un'operaia e questa gente veniva al ristorante perché aveva bisogno di me ma io non potevo lasciare né il lavoro, né, non lo potevo fare né perché volevo, né perché potevo, perché anche per rispetto a, al titolare, poi non, non volevo. Insomma, questa cosa è andata avanti del tempo. Poi alla fine una sera sempre la solita voce, sempre il solito frate, mi ha detto ora basta, ora basta. Ma ero un po' arrabbiata sul lavoro di la verità. Che, ma non per il titolare, i titolari andava, erano bravissimi, non per il titolare, per una, per una signora che lavorava con me, che, vabbè. e mi ha detto ora basta, levati il grembiule, prendi la tua roba, vai a casa e non venire più. Il problema per ridere, perché lui, lui mi parlava nella testa, ma io rispondevo con la voce, Problema per ridere, io non posso, eh, ho i miei impegni, ho bisogno di lavorare. e Mi dissero, vai tranquilla, eh, non ti mancherà niente, non diventerai ricca, ma non ti mancherà niente. E, e questa cosa me l'ha detta tre, quattro, cinque volte. Alla fine ho detto, sì, basta, non ce la faccio più. Ho preso tutta la mia roba, sono andata a salutare, non ho dato agli otto giorni, non ho fatto niente. Ho detto, devo andare via, non posso venire più. E così ho fatto. E poi sono arrivata a casa. E avevo i miei impegni, dovevo dirlo anche a mio marito. Disse guarda, io mi sono licenziata e non posso lavorare più. Dato, però, qualche cosa farò. Mi sono riposata una settimana perché ero veramente molto stanca. Poi mi è capitato di, di trovare un ambulatorio, un ambulatorio in una sede importante, dove di, di affitto mi prendevano niente, praticamente niente, sicché riuscivo a pagarlo senza prendere i soldi della famiglia e ho cominciato con queste, con queste cose di pranoterapia c'è stato qualcuno che mi ha fatto una bella pubblicità mi hanno fatto mi hanno fatto degli articoli belli mi hanno messa alla prova dei medici eh, professori del cnr sono venuti da me con delle radiografie dicendo che c'avevano avevano dei problemi ma io le radiografie non le ho volute vedere anche perché sono una persona ignorante e sicché no, non capisco niente e, però le mie mani capivano se c'era qualcosa o no questo signore mi ha messo alla prova perché non mi ha detto chi erano, hanno fatto i vaghi, erano persone con questo signore che aveva dei problemi di salute, che io dovevo per forza guardare le radiografie, <coughs> <coughs> che mi sono rifiutata, ho provato a passare le mani da sdraiato su tutto il corpo, non sentivo niente, l'ho fatto girare, non sentivo niente, e poi la voce mi ha detto, guarda che questi sono medici, ti stanno prendendo in giro. E allora io con un sorriso, mi ha detto che se la prova era andata a buon fine, e quelle radiografie, fra l'altro, mi disse la voce, non erano di un uomo, ma erano di una donna, che non erano sue e che questo Signore non aveva assolutamente niente. Questi Signori hanno ringraziato, non ci credevano e poi si sono resi conto che non prendo in giro, se non sento niente, non sento niente. Se, e come dico sempre, sono io, io non sono niente. Sono le mie mani, specialmente la destra, che eh, va dove c'è bisogno. In questo momento sto aiutando tantissime persone. Mi dispiace che non riesco a fare niente per la signora Maria Luisa della Torre, che ci ho provato mille volte e con lei non riesco, non so perché. Non sono la persona giusta per lei e mi dispiace perché, eh, come vi ho detto, sono diventata nonna di diversi nipotini, altri ne stanno arrivando e questa è una soddisfazione bella per me, perché non sono miei, ma è come se fossero miei. E, e mi mandano le fotografie, grazie nonna Valeria. Questo per me è una soddisfazione enorme perché, e come dico sempre, grazie perché vogliono. Io, io cerco di fare il possibile, ma non dipende da me, come non dipende da me le entità eh, che, stanno, che mi vengono a trovare. La signora mi ha scritto una cosa dove sto io sto vicino a Pisa vicino vicino a Pisa poi guardiamo se c'è qualche domanda angela io ho cambiato ho cambiato il mio modo di, di vivere da, da quel viaggio perché mi sono resa conto che, che la vita non è legata a, al potere, ai soldi, alla fama. No, no, no. Io, io quando vado a letto non riesco a dormire perché eh, sono nata così. Non ho, mai, non ho mai dormito tanto. Ho sempre avuto bisogno dell'aiutino. La piccina mi hanno dato anche il papà, ve lo figuriamoci, che è sempre stato un po' un po problema. Però sono sempre coi piedi per terra. E non sono razzista, assolutamente, perché per me bianco, rosso e verde è tutto uguale. E se ci fosse un po' più di apertura di testa, nella gente, forse non ci sarebbe nemmeno tutta questa cattiveria che c'è. Ora bisogna cercare di aiutare il più possibile questa popolazione che ha bisogno. Bisogna cercare di aiutarla in tutte le maniere, ho detto anche prima. Io sono più dell'idea di aiutare direttamente la persona, perché abbiamo visto che, sì, tante associazioni sono serie, ma tante no, e quando uno si è bruciato con l'acqua calda ha paura anche dell'acqua fredda, comunque se potete, aiutate più che potete. Un abbraccio a tutti voi. Io pensavo, pensavo a casa mia, pensavo al lavoro, pensavo ai soldi, pensavo a comprarmi le cose belle. Ora no, ora no, c'è il necessario e basta. Non importa fare le cose grandi, poi bisogna accontentarsi nella vita. Non si può avere tutto, tutto. Cerco di aiutare perché io, Angela, cerco di aiutare perché io sono stata aiutata. Se non fossi stata aiutata con questa cosa, chissà se potevo se aver fatto l'intervento, se fosse andato bene, se tante cose ci sono. E io ho avuto questo dono perché dovevo cambiare la mia vita, dovevo, dovevo fare proprio una svolta. Io questa svolta l'ho fatta, ma non l'ho fatta solo io, perché poi, in conseguenza, l'ha fatta anche la mia famiglia, perché se siamo, siamo, siamo persone così, così semplici, così che ci accontentiamo di tutto quello che abbiamo facciamo festa a tutto, eh, poi certo c'è anche le cose che ci fanno male, però cerchiamo di, di passarci sopra, perché tanto non siamo noi che poi, che poi dobbiamo giudicare, noi non siamo nessuno qui, c'è chi che poi giudica, dopo ci perdona, però ci giudica. E questo è, è una cosa da tenere a mente. Dio perdona tutti, però poi eh, prima di perdonare bisogna anche pentirsi. Sicuramente ti manderò un pensiero di luce. Dici problemi mentali. Io non sono certo un medico e non, non lo posso sapere. Se, eh, se sono cose leggere, si può provare. Comunque, quando uno è in cura, non, non deve smettere assolutamente. Eh. Le, cure, le cure mediche vanno sempre fatte. Teresa, io ora a casa e poi poi mi chiami e tanto su su facebook c'è anche il mio numero di telefono eh? io faccio tanto anche a distanza e eh? basta basta che mi piace una fotografia e e quando prendo l'impegno lo faccio. E, e mi sentite subito, eh? perché anche oggi ho avuto delle belle cose, belle, belle, belle. Non era una vescichetta, eh? era un problema grosso. E questo è importante. Katia, per ora non è venuto Ronni. Dunque, felicetta, mandami la fotografia. Sì, poi ti rispondo in privato, in privato, ma dammi la fotografia e poi, se posso, ti aiuto volentieri. Sì, Grazie, era una foto su Messenger. Tanto le vedo solo io, è eh, tranquilli. Allora, Maria Luisa, stavo dicendo che sto cercando tanto di aiutarti, è tanto tempo che cerco di aiutarti, ma no, no, non lo so perché non, no, non riesci a stare meglio. Forse la mia energia non va bene con la tua. Io riprovo perché guarda che ho provato tante tante volte, e tu non senta nulla, mi sembra un po' facile, è... perché tu hai detto, può darsi che tutte le energie non sono uguali per tutti. Grazie Sara. Ah, e poi voglio dire un'altra cosa. Io non chiedo soldi, eh quello che faccio lo faccio faccio col cuore queste cose non si fa a tariffa ok simonetta faccio su già fatto. Sicuramente, mandami la foto della mamma. Maria Angela, probabilmente sì, ma quello che io ho capito è che ha cambiato la mia testa, ha cambiato il mio cuore. E questa è una cosa, una cosa importante, bisognerebbe che cambiasse così tanta gente. Ogni tanto sì, ogni tanto comunico ancora con il fratello. E vi ho detto che è venuto a trovarmi Padre Pio, è venuto due volte. Una volta tanti anni fa, quando, non so se ve l'avevo detto, quando avevo l'ambulatorio, che poi ho dovuto lasciare perché eh, mi era nata una nipotina e, e la mia figliola lavorava, sicché sì eh, quando non c'era, quando una storia, quando l'altra. Allora ho lasciato e tanto lo faccio, lo faccio a casa, così sono, posso farlo anche in orari diversi, perché lì avevo un orario, perché era un, un polio ambulatorio, ce l'avevo qualche ora io, qualche ora altri medici, ma gli altri erano medici, non erano come me, allora, erano medici veri. Eh sì, Maria Luisa hai ragione, sono prove dure ma non ti credere. E siamo sempre tutte a avere delle prove da, da, da affrontare, tutti i giorni, tutti i giorni. Sì, sì, Mariella, puoi scrivermi. Non Dico subito che non posso rispondere subito, eh? risponderò anche fra qualche giorno perché eh, ne avrò tante di queste, questi messaggi, però rispondo a, a tutti. Grazie a te Anna. Lina, è qualcuno che ti vuole bene, che c'è vicino a te. Pensa, eh, non lo so, potrebbe essere il numero di casa dove abitava, o gli ultimi due numeri del telefono, o potrebbe essere l'età che aveva questa persona. O, non lo so, ma è questo 23 è un numero legato a te e a questa persona. Pensa bene, perché se si manifesta con quel numero giusto, sempre il solito, e vuol dire che non ti viene in mente, ma, ma pensalo. o po Potrebbe essere un numero di targa, c'è tante cose. Va bene, Graziella? Va bene? Sì, sì, Barbara, mandamela perché ti dico subito che, che non guarisce, cioè con la mia terapia non guarisce, io però posso aiutarlo, quello sì. Posso aiutarlo in tante maniere, però eh, le mie mani aiutano, ma non fanno i miracoli. Eh? Questo è bene, è bene che lo sappiate, perché io non do mai illusione a nessuno. Patrizia, intanto ti dico che questa stanchezza dipende anche... ma sono, Maria Luisa, sono cose, sono passi che bisogna affrontare e poi, e poi passano, ma sono momenti, momenti di... pesanti che bisogna passare. Guarda, purtroppo sapete che sono scivolata, mi sono fatta male e per tanto tempo sono stata ferma, ma ferma con dei dolori incredibile, chi ha avuto le, le ossa così schiacciate, le vertebre schiacciate, ha un dolore forte, forte, forte. E, e purtroppo sono anche allergica a tanti, tanti farmaci. E sicché ho dovuto sopportare e poi prendere cose che non ero neanche tanto d'accordo, però eh, era l'unica cosa che potevo prendere ma è stato un dolore incredibile. Ah, vi dicevo di Padre Pio. Venne una volta perché mi portarono una bambina piccola, piccola, piccola. Appena nata, che aveva, era nata con un difetto al collo, era rimasta piegata così e, e l'avevano portata a far vedere... L'avrebbero operata quando sarebbe stata a meno di un anno. E io avevo questa bambina, non sapevo davvero cosa fare. E nell'angolo dove avevo il lettino è apparso padre Pio e mi ha detto cosa dovevo fare. La bimba tirato sulla testina, non c'è stato bisogno di E padre Pio è venuto a trovarmi quando, quando un giorno ero proprio disperata, disperata, con un dolore pazzesco, non sapevo più cosa fare, e mi ha preso la mano, era serio, mi ha preso la mano. E io da quel momento mi sono sentita subito meglio, e già la sera ho potuto muovere le gambe. Sempre da sdraiata però intanto è riuscita a muovere le gambe che erano ferme completamente e, e per me questo io, io prima avevo paura di padre pio me lo vedevo un uomo così serio un uomo burbero buono ma, ma burbero e mi metteva mi metteva paura soggezione e invece Invece mi sono ricreduta come mi sono ricreduta di, di tante altre cose che, che bisogna mai giudicare, mai, mai, mai, perché io non sono nessuno per poter giudicare e, e ora più che mai me ne rendo conto eh, di, di quanto sia difficile mantenere il punto. Non sei stata appunto meglio, Maria Rosaria? Eh. Anna Maria Veroni ha ragione, ha ragione. Io dico la verità, io gli ultimi momenti ho trovato persone tutte... Tutte ottime, tutte, tutte persone che mi hanno capito al volo, mi hanno compreso, mi hanno aiutato. E, e infatti mi sono anche tanto meravigliata perché una volta, una volta le, i medici, i paramedici, gli infermieri erano tutti più altezzosi, tutti più scorbutici. E invece ora, ora no, forse. Forse è stata la pandemia che ha fatto cambiare tante cose, ha fatto venire tanta più umanità, eh, però io ho trovato tutte persone bravissime. Anna perché, perché lui era un, era un uomo di cuore, per quello aveva le mani calde. La, la fibromagia so che è una delle malattie più, più invalidanti che ci sono. Simona, sei un tesoro. Sì, sì, Elisabetta, scrivimi. Buonasera, Lisa. Scrivetemi, no, lo dico sempre, no, no, non aspettate che io risponda subito. Però rispondo a tutti. Eh. Giuseppe. No Barbara, non venire, mandami la foto, è la stessa cosa, mandami, mandami la foto, e ti aiuto lo stesso, non vedo più messaggi, addio addio addio, addio addio addio. Mi sono venuti altri messaggi e non vi vedo più voi. Addio, addio, addio. Ora non so più come si fa. Ecco, qui è venuta una foto. Ma le guardo dopo. E ora io non so più come come fare. Perché non vi vedo più. E, e non so più... Come, come fare per vedervi perché? Vediamo se si può fare così, ma io non sono. Oi oi. Perché mi avete scritto privato? Ecco, qualcosa rivedo, ma poca roba eh vedo l'inizio, oi oi, va bene, Non mi dovete scrivere in privato ora, perché, perché poi dopo no, no, non riesco più a vedere nulla, va bene, ormai è andata, ora non riesco più, allora, un pensiero d'amore per tutte le persone che stanno soffrendo. E Ma come mai? È stasera che sono sola succedono tutte queste cose. Per tutte le... Se potete aiutatele. Diciamo due per conto vostro, eh? come volete, se volete, perché rimanga la pace anche qui. E se vi ricordate, io quando mi avevate chiesto la prima diretta che ho fatto dopo che ero stata male, mi sembra a gennaio. che mi avevate chiesto come andava la pandemia io gli dissi che sarebbe successo qualche altra cosa purtroppo eh, era, è successo, speriamo si fermi tutto lì, eh? preghiamo e speriamo che vada tutto bene e che, che riescano a mettere la testa a posto, tutti quanti, perché... Non si può dare la colpa a uno, la colpa a quell'altro, la colpa di tutti, perché tanto gira, gira. La minestra è sempre la solita. Vediamo se riesco a prendere... Gaetano, intanto eh, fai bene andare alla messa, fai benissimo, fai bene a pregare per lui, ma devi anche reagire perché, perché se lui è andato via perché aveva già firmato un contratto e sì che eh, lui è di là magari non si è ancora fatto sentire, perché ti, ti, devi, ti devi dar pace, perché se non, non, ti, cioè non, non accetti che lui sia andato di là, lui non può andare in cima alla scala e comunicare con te, perché poi in una maniera o nell'altra riescono poi a farsi sentire e a comunicare, o con me, o con altre persone, o, o anche con te stesso che tante volte parlano direttamente con te cioè può, può parlare direttamente con te capito? però devi accettare questa cosa devi sapere che lui va a star bene va a stare nella luce e non puoi non accettare questa cosa perché se no lui non può proseguire per poi poterti rispondere capito che guarda che quando sono nella tua dimensione stanno tutti bene soltanto devono raggiungere un certo livello della scala per poter poi comunicare perché a chi ci vuole due giorni a chi ce ne vuole uno a chi ci vuole un anno a chi ce ne vuole dieci di là non esiste il tempo e, e uno ci mette più tempo per capire dov'è, eh, tutti più o meno facciamo dei peccati, sicché eh, quando arriviamo di là poi eh, bisogna un po' pentirci di quello che abbiamo fatto, perché tutti siamo umani e tutti facciamo dei peccati più o meno grandi, ma li facciamo tutti. Grazie Alessandra. Grazie a tutti. Quanto devo rispondere anche stavolta? Avrò da scrivere per una settimana e c'è poco tempo perché... Va bene Alessandra, io ci provo, eh? ce la metto tutta. Però se vi danno da fare delle cose, dovete farle. Se vi consigliano di fare degli esami, se vi consigliano di fare una dieta, fatela, perché... Da niente non viene niente, aiutatevi anche voi. Io spero di potervi aiutare. E con la fotografia mi rimane molto più facile. Ma anche voi cercate di fare quello che vi viene detto. Eh? E Facciamo amore per tutta la Terra, sì. Cinzia, ci vorrà ancora tempo, ma vedrai che va tutto bene. Vedrai che va tutto bene. Stella, sì, la tua mamma sta bene. E in qualche modo si fa sentire, sai. Vedrai che sentirai un profumo che è quello che adoperava lei. Non l'adoperava spesso il profumo, però quando l'adoperava metteva quello. Vedrai che lo senti. Oh, ma guarda che non, non li vedo più. Mi vengono i messaggi vecchi, ai ai ai ai, beh la prossima volta stacco il telefonino, eh, perché così non va bene. Che non me lo ricordo e beh se mai puoi rimandarmela eh? oh, questo coso questo cuscino qui è tanto venino, ma fa un caldo meno male perché non so da voi ma qui c'è un gran fritto eh? è che è un gran caldo oi, oi. non lo so se, se Massimo vuol venire da me. A volte si, si manifestano con la scrittura, a volte si manifestano con la psicofonia. E no, non sono... Ognuno vuole e può venire come vuole, capito? Può decidere, può decidere come venire, non, non siamo noi che si decide, eh? È ancora risparito tutto, oh Signore. Allora, tanto vi rinnovo gli auguri a tutte le signore che ci sono e a quelli che non ci sono. E a questo punto non vedo più nulla. Oh Signore, benedetto, ma perché quando sono sola Buonanotte Mariella. Sì, l'ho visto il sole. E questo sole qui l'hanno visto in tante persone. Io no. Io ieri sera ho visto un sole rosso rosso, però non c'era, l'ho visto solo rosso, ma un rosso molto, molto forte. Ma non c'era, non era come il tuo. Il tuo era più bello. Vorrei leggi. Senti, Rosi, non è, non è Diego che ti impedisce di avere un'altra, un'altra storia, eh? forse sei te che non. Cerchi quella cosa che aveva Diego, che magari un altro uomo non ha, e, e te vorresti una persona come Diego, eh? e bisognerebbe tu, tu capissi anche te. No, Diego non, non ti impedisce, anzi, vorrebbe solo la tua la tua felicità, la tua, felicità, la tua compagnia. Tanto lui domani quando andrai di là più tardi possibile ti aspetta. Grazie Donatella, spero, spero proprio di sì. <ride> Non hai sognato tuo fratello? Prova a mettere la fotografia di tuo fratello non sopra il comodino, ma la, la fotografia sotto il cuscino. Prova. Perché tante volte fanno così. Eh, non lo so Stefania. Ok, Angelica. Va bene. Ora vedo le cose, le cose vecchie. Eh, chissà cosa voleva dirti. Ve l'ho detto, è vero che a me mi ha abbracciato un angelo mi ha abbracciato, ero, ero andata a Livorno con l'ambulanza a fare una visita e dovevo aspettare fuori, c'era un cielo nero, nero, nero, a un certo punto si è aperto il cielo e è venuto fuori un angelo con le ali aperte. Io sono rimasta così a bocca aperta a guardare questo angelo e, e poi questo angelo va, preso mi sono sentita dentro questo abbraccio e di poi quello che ho fatto dopo è andato tutto bene avevo avevo paura eh, a fare prova monia. non è che possono venire subito però eh, riprova riprova perché poi viene, prova con la candela eh, io, io vi dico che siamo tutti un pochino meglio, però bisogna che anche voi dovete avere fiducia in voi stessi. Provate perché magari se avete risultato voi, eh, per il tutto è più bello e poi siete sicuri che nessuno eh, vi abbia brogliato perché specialmente in questa cosa qui sapeste quanti quanti quanti truffatori ci sono e a me mi dispiace perché prendere in giro la gente che soffre e, e sfruttare le disgrazie degli altri speculare su queste cose io è una cosa che non ammetto perché so cosa vuol dire il male so cosa vuol dire una perdita eh, e questo è brutto e purtroppo c'è tanta gente che ci vive su questa cosa qui ci vive e ci vivono alla grande e eh, no io io condanno queste cose qui Rosalie si chiama come mio marito ok allora io vi saluto perché ora si è ribloccato tutto non rivedo niente comincia a essere tardi e vi do la buonanotte a tutte vi ringrazio tanto tanto Aspettate le risposte che poi, prima o poi, arrivano a tutti. E... Grazie. E pregate, pregate, pregate, perché in questo momento ce n'è veramente bisogno per tante cose. Eh? Buonanotte a tutti.